Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto volevo dirvi che il video precedente non faceva parte della posta del cuore, come qualcuno mi ha detto, ma della rubrica in segreto. Se volete che iniziamo la posta del cuore dovrete scrivermi voi le vostre lettere con sfoghi, impressioni, consigli e quant'altro. Detto questo, oggi invece abbiamo una nuova puntata della rubrica ideata da Filippo del canale altro quando che si chiama disabilando perché una nuova puntata di disabilando perché ci sono decisamente delle situazioni che si ripetono faccio alcune dovute premesse con questo video non voglio insinuare che una qualsiasi persona abbia sempre ragione in quanto disabile e vada compatita al contrario, combatto fermamente queste forme di abilismo. Purtuttavia, ciò che non trovo giusto è la possibilità che persone invece prive di disabilità, beati loro, debbano sentirsi eh, responsabilizzati e, e rovesciare addosso altre frustrazioni che nulla hanno a che vedere con la disabilità nei confronti di una persona disabile soltanto perché questa mette avanti aneddoti nella eh, propria vita all'interno di una conoscenza a scopo eh, frequentazione o sentimentale perché comunque cioè, io credo che basti anche solo una semplice amicizia perché alla persona venga magari in mente di confidare problemi, eh, situazioni che non si vogliono risolvere e eh, si protraggono nel tempo, non c'è bisogno di essere fidanzati, credo io, per eh, avere questo tipo di, di sfogo e di confidenza. Troppo spesso accade che eh, l'altra persona interpreti questa cosa come una responsabilizzazione e come un obbligo morale a far qualcosa. Ora io parlo per me, sicuramente ci sono altre situazioni dove l'obbligo morale sarebbe quello di far qualcosa, nella mia io ho possibilità di scegliere di fare discernimento quindi nel momento in cui io confido i miei problemi io confido nel dettaglio le decine e decine di motivi per i quali io voglio andare via nessuno dovrebbe sentirsi responsabilizzato e sono stufo di eh, ricevere reazioni spropositate la parte di persone non disabili soltanto perché mh, si sentono messi di fronte a una responsabilità. Non è giusto che a una persona venga tolto soltanto in quanto disabile la possibilità di sfogarsi, di parlare dei suoi problemi, sia che sia all'interno di un'amicizia, sia che sia all'interno di una conoscenza a ah, scopo, a frequentazione, con possibilità di sviluppi sentimentali. È inutile che eh, sui vostri profili social condividiate eh, le foto stupide dove vengono strumentalizzati i bambini down con frasi del tipo, eh, so che nessuno mi condividerà perché voglio chiamandola. Ma io sono bellissima, quindi spero che vi condividerai. Non è questo. La lotta all'abilismo non è questo. Farete lotta all'abilismo quando tratterete una persona in base al carattere, in base alle affinità elettive. Prima di tutto. E poi perché no? Anche sentimentali e sessuali, come qualsiasi altra persona, farete lotta contro la discriminazione verso le persone con disabilità, se vi piacciono le more, e corteggiate una mora in quanto tale, non fate differenza tra una ragazza mora in sedia a rotelle e una senza la sedia a rotelle, ora io ho fatto un esempio ovviamente molto spicciolo però ciononostante con questo credo di aver reso l'idea e questo vale per qualsiasi ambito della vita una persona disabile che si sfoga non vi sta mettendo di fronte ad alcun tipo di responsabilità a meno che non si tratti di particolari situazioni di eh, violenza domestica o scarsa igiene scarsa qualità della vita e quant'altro allora lì dovete intervenire ma io non sto parlando di questo sto parlando ad esempio di persone che vorrebbero vivere da sole vorrebbero lavorare vorrebbero avere la propria privacy solo questo non è mia intenzione sviscerare situazioni estreme che fortunatamente non vivo e di cui non sono a conoscenza. Smettete di interpretare lo spopo di una persona disabile come una, come una vostra responsabilizzazione, oppure in alternativa non ci parlate, evitateci, evitate di dare la minima illusione anche solo di simpatia nei confronti di una persona verso la quale vi sentite responsabili soltanto in ragioni della sua disabilità noi come persone disabili non siamo un mondo a parte ma parte del mondo e quando ci troviamo di fronte ad una persona non dobbiamo chiederci se il nostro sfogo la responsabilizzerà o meno ciò che distingue una persona da un'altra e l'affinità elettiva, la comunione di interessi, ma soprattutto una cosa che dimostrate di conoscere poco, che si chiama empatia. La andiamo a vedere insieme sul vocabolario magari così vi fa un po' di lavoro memoria mentre basta la fonte è il sito stateofmind.it. L'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, percependo in questo modo emozioni e pensieri. È un termine che deriva dal greco empatos, sentire dentro, e consiste nel riconoscere le emozioni degli altri come fossero proprie, calandosi nella realtà altrui per comprendere le punti di vista, pensieri, sentimenti, emozioni e pathos. Per esperienza vi dirò che non serve vivere una condizione di disabilità per necessitare di empatia. Mi sono trovato ad avere a che fare con persone che fisicamente non avevano nulla, ma ciò non è significato che non avessero eh, bisogno di qualcuno che le capisse e eh, una di queste persone è diventato il mio migliore amico in conclusione non si può notare una tendenza non si può non notare scusate una tendenza che eh, pensiamo sempre che riguardi esclusivamente il rapporto uomo-donna ma eh, non è così eh, secondo me è una tendenza che non ha differenze di eh, genere né di orientamento sessuale che è quella di eh, attaccarsi all'idea di persona che ci facciamo soltanto perché eh, questa corrisponde magari ai nostri canoni estetici e, e quant'altro Ora io non dico che l'occhio non vuole la sua parte, ma sicuramente è parte dell'abilismo correre dietro piuttosto una persona abile che eh, non ci dà nulla, non ci considera neanche, eh, scartando quella disabile soltanto per aver paura di assisterla nel futuro, quando magari eh, quella disabile non non si fa scudo della propria disabilità ha rispetto per gli altri per i loro spazi e, e chiede soltanto un trattamento paritario a livello sociale non ignorando le difficoltà date dalle, dalla disabilità non ignorando uh, le barriere architettoniche e quant'altro ma semplicemente come dicevo prima parte del mondo spero che il video vi sia in qualche modo piaciuto vi abbia fatto riflettere se non siete iscritti iscrivetevi al canale fatevi sentire qui sotto per nuovi video anche se il canale purtroppo non sta andando bene e presto andremo in pausa estiva e noi ci vediamo sicuramente la prossima volta ciao e siate più empatici